Ciao Sara. Ciao. Ciao Davide. Ciao, Ciao Annalisa. Ciao. Cosa ci presentate? Allora, le mie creazioni di Alice Creations Eventi. Abbiamo dei prodotti per allestimento eh, tema principesse. E ci sono la scarpetta di Cenerentola, la lampada e il tappeto magico del cartone Aladdin, la rosa della Bella e la Bestia e poi ci sono due sagome delle principesse Ariel e Aurora come sono fatti questi, questi oggetti? sono fatti tutti a mano uh, le sagome sono disegnate su cartoncino e poi rivestite con la gomma cripla gomma Evo Fommi a vari lumi e anche la rosa e la scarpetta di Cenerentola. Uh, anche il tappeto e la lampada sono fatti tutti a mano ok queste sono alcune delle torte pannolini che ho realizzato uh, sono fatte sia in cartoncino che in gomma crepa sono anche a tema uh, biancaneve alice delle meraviglie mimmi la giostrina Tutte fatte con uh, composizione di pannolini e rivestite con appunto materiale modellabile. In fondo c'è il trenino che è la prima torta pannolini che ho realizzato. Okay, questo castello è una torta pannolini che mi è stato richiesto per la nascita di una bambina di nome Anita. È stato disegnato prima a mano. Uh, le principesse sono tutte disegnate e colorate a mano. Il castello, la struttura, all'interno ci sono pannolini e è rivestita con la gomma tripla. E alla fine poi ho rivestito anche una base, un vassoio e ho creato l'effetto del prato e del, di un bosco praticamente. E questa creazione la trovate sulla mia pagina Facebook, Alice Creations Eventi e per altre informazioni contattatemi su Alice Creations Eventi. Allora, per informazioni eh, vi allego il link eh, dove appunto Alice Creations Eventi dove potete contattarmi per qualsiasi creazione. Vi allego il link della pagina su Facebook Alice Creations Eventi per qualsiasi informazione potete contattarmi su Facebook.